Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Mario e ho creato questo canale per parlarvi delle sensazioni e delle paure di diventare papà, fare delle piccole pratiche guide per tutti coloro che stanno per diventare papà o che lo sono diventati da pochi mesi. Non sono un pediatra, non sono un ostetrico, sono un semplicissimo padre. Tutti i video sono basati esclusivamente sull'esperienza personale. Che significa? Seguitemi! <sussurra> Invito a iscrivervi e eh? mi raccomando, vi aspetto sul canale. Ciao!